C'era De Andrei che diceva in, una, in un suo pezzo, tratto da, da un'opera um, di, di Alvaro Mutis, che per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Che poi si lega molto al, al concetto stesso che, di cui parlavamo poc'anzi, no, proprio dell'arte, di questi... Respinti, che, eh, quindi degli ultimi stessi di cui tu narri nella tua opera eh, che però ecco, combattono fino alla fine per, per consegnare questa goccia di, di splendore eh, però poi in un passaggio del libro io ho notato questa frase che mi sembrava un po' dissonante rispetto al resto della trama eh, e che resta alla fine dell'essenza iniziale di quell'amore nulla e quindi mi veniva da chiederti eh, perché? il perché l'ho scritto in questa frase oh l'hai scritto ma no, comunque no, du... contesto. sì contante. vabbè loro analizzavano comunque le loro vicende e quindi era magari ovviamente un momento di amarezza in cui lo sconforto prevaleva su, um, sul piglio diciamo propositivo però c'era questa frase che mi ha colpito che resta la fine dell'essenza iniziale di quell'amore nulla no? che va un po' in contrasto con, con il messaggio totale che poi il libro comunica comunque quindi vorrei che tu mi, mi chiarissi meglio questo quest aspetto allora in tutta sincerità ti dico che non mi ricordo di preciso in che punto è quindi dipende da cosa stavano dicendo però immagino conoscendo me stessa e quello che faccio quando scrivo che eh, fosse un uno di quei momenti in cui per quanto si è sinceri, per quanto si ha speranza per quanto si pensi alla parte bella della vita c'è un attimo in cui ci... vabbè insomma e quindi c'è cioè, no, un attimo di sconforto in cui le stesse cose che tu normalmente vedi meravigliose o comunque difficili ma fattibili ti sembrano gigantesche, sono le stesse da un giorno all'altro oppure da un giorno all'altro è come se cambiassero totalmente forma immagino che questo era quello che, che intendevo dire ritorniamo invece a punti ben prestabiliti della, della scaletta e invitiamo Chiara alla terza lettura ma degli impegni no? dopo, fatto? siamo un po' più avanti nella storia lei lo conosce un po' di più e decide di fargli un regalo Arrivati a casa mi condusse in camera sua, dove volle a tutti i costi farmi chiudere gli occhi e condurmi in quelle scomode condizioni nello stanzino dove dipingeva. Apri gli occhi, disse entusiasta. Credo di essere rimasto qualche minuto a bocca aperta, come un cretino, fermo davanti ad una tela che per me poteva tranquillamente essere uno specchio magico. Su una tela di circa 40x50 cm c'ero io. Niente stranezze di forme né di colori questa volta, solo il ritratto realistico di un Matteo Sava dei tempi belli. Mi sembrò di trovarmi di fronte ad uno specchio magico che permettesse di vedere se stessi nel passato. Senza foto e senza descrizioni Rebecca aveva reso un'immagine di me, venticinquenne, realistica e perfetta come solo una fotografia avrebbe potuto essere. Come hai fatto? chiesi incredulo. Ho solo immaginato, rispose semplicemente. Ti piace? tantissimo. Ricordai chi ero a quei tempi, quali sogni mi appartenevano e quanta voglia avevo di rincorrerli per renderli reali. Ricordai ancora una volta le passioni perdute. E per un attimo mi sembrò quasi di sentire sotto i polpastrelli la fredda e levigata superficie dei tasti lavori del mio pianoforte, come mi mancava suonarlo. Ed d'impeto, senza ricordare l'episodio del ballo né chiedermi se fosse o meno il caso, abbracciai forte Rebecca stringendola con sincero affetto e anche qualcosa di più, ma sopra ogni cosa con riconoscenza. Quel quadro non era solo un regalo bellissimo in senso oggettivo, era anche un dono prezioso, era la possibilità di non dimenticare più cos'ero. Anche se con tutta probabilità non avrei avuto più la vita che desideravo, non volevo dimenticare cosa ero stato e cosa forse avrei potuto ancora essere. I due cercano una rivalsa insieme nella coppia eh, ora un'altra frase che avevo appuntato dalla lettura del libro è questa devi partire da solo se vuoi trovare te stesso e quindi eh, volevo capire se, se in chiara eh, prevale più l'aspetto individuale in genere proprio come visione del, del mondo comunque delle, delle proprie emotività oppure quello mm, il collettato collettivo sicuramente quello individuale mi piace molto parlare con le persone, comunque socializzare in genere, specialmente perché credo che ci siano tante persone, tutte le persone sono diverse tra loro, quindi da qualunque persona si può ricevere qualcosa. Però sono molto individualista, io sono abbastanza solitario. Ho dei periodi in cui mi, mi, chiudo, io, mi chiudo in camera o comunque mi, mi allontano da tutti e mi rifugio nel, nei libri, nelle, nelle sì, poesie. Sì, magari il caso non mi sopporta, quindi un minimo di pausa è meglio, sì, magari sì. Però molto più individualista, anche se poi se devo pensare alla società, e in genere, alle funzioni del mondo, cioè come funziona il mondo, fortunatamente c'è chi è individualista e chi no. Quindi anche lì l'equilibrio è necessario, altrimenti non si andrebbe da nessuna parte. In questo domanda? Prego, certo. eh, no, no, ultimamente ho letto, ho letto un libro L'ultimo di Margaret Mazzantini Che credo si intitola Tipo Nessuno si salva da solo Che, che mi richiamava molto Perché anche loro vabbè, I due vivono una storia Hanno vissuto già il matrimonio, i figli Ancora giovani però Non riescono proprio più fisicamente A stare insieme E, e questo mi, mi sembrava Proprio questo, questo parallelo particolare con, con i tuoi personaggi Prego, non si scusa. Oh, nulla. Visto che comunque tu hai prima mi hai un po' anticipato un, un qualcosa che voleva nascere come una provocazione, però eh, hai anticipato, ma la provocazione c'è lo stesso. In, uh, in Matteo, io e Gianluca, che siamo entrambi i due maschietti, abbiamo notato in tante circostanze degli atteggiamenti poco inclini al comportamento che un uomo avrebbe tenuto. Mi spiego meglio, di fronte a delle chiare momenti di provocazione di Rebecca, lui agisce come avrebbe agito una donna e non un uomo. Tu poi mi hai detto, io anche in Matteo ho messo molto di me stessa. Nasce come gioco, però quello che ti voglio chiedere è questo, sempre per quel discorso che per quanto una cosa possa essere reale, deve essere anche credibile. Quanto ti è difficile raccontare eh, di un uomo e calarti nei panni di quello che può pensare un uomo? Credi che qui vuoi lavorarci su o credi invece che, mh, di utilizzare sempre una trasposizione femminile all'interno di un personaggio maschile? Ehm, in genere mi... la domanda che non si deve far fare, te la dico chiaramente. No, okay. Ma Matteo è omosessuale. Cioè, no. questo, questo abbiamo pensato, adesso lui la trasposta, l'ha idealizzata questa domanda. No, allora in genere eh, mi dicono il contrario, cioè che sono abbastanza brava nel rendere anche la parte maschile, però effettivamente questa cosa che hai detto è assolutamente vera. Questo perché è molto difficile come cosa da fare, cioè è molto difficile rendere la parte maschile per una donna, non lo scrive e viceversa immagino anche, tant'è che nella maggior parte dei libri che leggo fallisce l'esperimento, eh, però eh, diciamo che è una cosa su cui sicuramente c'è da lavorare su questo come su altri aspetti. Mi dicono anche che sono migliorata nel tempo, successive cose che ho scritto non ho ancora pubblicato e che effettivamente... Allora mi viene da dire che prima pettinavano le bambole... Veramente. No! <ride> No, però eh, tante cose sono una, una questione di, di crescita anche personale, quindi questo libro è stato scritto un paio di anni fa eh, vivendo, avendo varie esperienze, osservando, leggendo tantissimo e continuando a scrivere, eh, questi miglioramenti sono fattibili. Però la, la critica è valida, assolutamente. E invece visto che comunque ho fatto prima la cosa brutta della critica, faccio un complimento che comunque è un rilancio all'invito di una lettura, perché nonostante il libro è, è pieno, pieno zeppo di cose da dire, e da raccontare, è comunque una lettura che porta impegno, ehm, Chiara ha utilizzato una tecnica eh, di, di velocità di stile, di scrittura, che porta per esempio, ehm, che sembrerà banale, no, però un numero eh, molto alto di, di mini capitoli, fanno sì, e io ho riscontrato almeno questo che tu termini un capitolo e hai subito voglia di passare al successivo perché è una cosa che credo che capita a tutti nonostante sia uno un grande lettore, un piccolo lettore prima di andare ad intraprendere un altro capitolo soprattutto se tardi, la sera ma andiamo a vedere quante pagine ha il capitolo e poi ti spiazza sempre, ti frega perché c'ha due pagine, tre pagine e tu vai, vai, vai praticamente passi la notte a finire poi a leggerti il libro davvero su questo è... Ti faccio i miei complimenti non solo per la maturazione, sicuramente, che hai avuto, è eh, la tua seconda opera, il tuo secondo libro, quindi è scritto davvero bene, ma, ma anche per la tecnica utilizzata di questi capitoli frenetici, rapidi, che non ti portano ad avere uno stop nella lettura totale del libro. Dice beh, mi fermo, poi, leggiamo domani. Questo non accade e allora io per par condicio devo riequilibrare il tutto, quindi se tu hai fatto un complimento io devo fare una critica. Eh, la mia, il mio punto principale, lo dicevo pure Annunzio l'altro giorno quando ci siamo confrontati sul, sul libro, eh, tu in, in pratica in quest'opera, eh, come dicevo prima, eh, ci metti pure il romanzo scritto da, a, da Rebecca Orizzonte. Ora, a me è sembrato che eh, ci sia pure una certa discrepanza proprio stilistica, tra quel romanzo e la narrazione e quell'incedere quel comunque di orizzonte del romanzo che Rebecca scrive nel libro l'ho trovato un po' più macchinoso e di quello, una sorta di spiritualismo che almeno nei miei gusti io lo, lo, lo sento un po' più lontano rispetto pure alla trama invece del libro mi volevo che tu ci chiarissi questo esperimento e questo è interessante perché nel momento in cui ho deciso di citare proprio delle parti di un libro scritto da lei avevo il, il grosso problema di non dover scrivere con lo stesso stile quindi di non voler rendere una, una cosa scritta da lei come scriveva lui allora mi sono detta che cosa faccio? evito proprio di citare la storia, dico di cosa parla il libro, faccio altro oppure mi invento una piccola no, una, una cosa che sul momento mi è sembrata geniale poi alla fine mi è piaciuta, seppure con difficoltà ho preso una vecchia cosa che avevo scritto, eh. quindi questo orizzonte è, o meglio, eh, quello che c'è nel libro, è praticamente il meglio di un, del primo racconto che ho scritto, quindi quello era il, il mio primo racconto in assoluto, ho scritto tra l'altro quando leggevo i libri di Baricco, quindi molto, sì, tentavo molto, la fiaba qua, sennò sì, t -t tentava molto di, imitare lo stile di Baricco che avevo appena conosciuto come scrittore e che mi piaceva molto e questo l'ho scritto quando avevo 16 anni questo orizzonte mi tentavo di fare questa, questa cosa eh, il racconto che è venuto fuori poi complessivamente non era valido abbastanza da essere pubblicato quindi non ci ho più pensato però quando mi è venuta in mente questa cosa di Rebecca ho pensato beh, quello è abbastanza diverso dal mio stile di adesso però l'ho scritto pur sempre io quindi ho preso il meglio, ho aggiustato qualcosina e l'ho messo nel libro. Carito. Carito.